Le scarpette dei miei primi passi, quelli più importanti che segnano l'inizio di un percorso chiamato vita. Quelle che avrei dovuto indossare nei giorni di festa, ma non c'è stato mai nulla da festeggiare. Scarpette rosse, rosse come quel sangue uguale al mio, che mi ha privato di fanciullezza e di ingenuità. Quel sangue che mi ha tradito, mancando al dovere di proteggermi. Oggi ho rinunciato a quel legame di sangue, ma non ho rinunciato a quelle scarpe rosse. Un giorno infatti avranno il tacco e io le userò per ballare col mio principe azzurro. Pronto, per favore, aiutatemi. Sì, dimmi, stai tranquilla. Ok. Ben arrivata, sei nel posto giusto. Ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee.